Che cosa sono i paradisi fiscali ed è vero che per poterli utilizzare ho necessità di un gruppo aziendale, cioè non posso accedere direttamente in prima persona a questi paradisi fiscali e sfruttarli a mio vantaggio. Oppure è possibile, e quanti sono? Ce ne sono ehm, ci sono aree geografiche che si prestano maggiormente all'utilizzo dei paradisi fiscali e altre che invece sono più controllate o è possibile in qualche modo accedere a tutti i benefici presenti eh, un po' sparsi per, per il pianeta terra? te lo dico tra un attimo quando è che ci troviamo di fronte a un paradiso fiscale? io direi che secondo me da profano la materia va affrontata uh, in maniera piuttosto utilitaristica cioè è paradiso fiscale quello che mi fa risparmiare sulle tasse non è detto che il paradiso fiscale che uh, serve al caso tuo sia un paradiso fiscale uh, tale cioè. Uh, le isole Cayman, piuttosto che le british Virgin Island, ma eh, potrebbe essere paradiso fiscale per te una giurisdizione assolutamente bianca, assolutamente white, come Malta, piuttosto che come Cipro, piuttosto che come l'Estonia, piuttosto che come Portogallo, piuttosto che come l'Austria, quindi intendiamoci sulla definizione di paradiso fiscale. C'è una definizione assolutamente tecnica, che è quella utilizzata tendenzialmente in campo um, fiscale, anche internazionale, quindi dalle diverse giurisdizioni, che uh, ci dice che è paradiso fiscale quella giurisdizione o che tassa poco o nulla, tendenzialmente... Um, okay. uh, si prende a riferimento una tassazione effettiva inferiore diciamo al 50% di quello che invece avviene nei paesi oxi classici. Quindi, se il nostro punto di riferimento è l'Italia, che tendenzialmente ha un tax rate intorno al 24%, dico intorno perché si parla tendenzialmente di tax rate effettivi e non di tax rate nominali, e parito fiscale chi tassa effettivamente meno del 12%. Oppure l'altro punto di riferimento che viene utilizzato è la trasparenza. Quindi, tecnicamente il paradiso fiscale è quella, quella giurisdizione che o non scambia informazioni o che ha una giurisdizione, ha una delle leggi sulla privacy, diciamo così, un diritto societario particolarmente opaco. Okay? Quindi questi sono i due elementi all'interno del quale giuridicamente io posso capire se ho a che fare con un paradiso fiscale. livello effettivo di tassazione è elevato o basso o medio grado di trasparenza fiscale a livello finanziario, e a livello di privacy personale quindi chi è il beneficial owner di un conto corrente chi è il beneficial owner, chi è il beneficiario effettivo questo vuol dire il beneficial owner di di un conto corrente piuttosto che di una società. Okay? Questi due livelli, questi due elementi definiscono l'esistenza o meno, la configurazione o meno di un paradiso fiscale. È chiaro che uh, giurisdizioni come le British Virgin Islands, come il, come il Brunei, come uh, le, uh, le Cayman Islands, come San Vincent, come vanuatu, che eh, come dire tendenzialmente sono giurisdizioni dove si può avere una cosa che si chiama IBC, International Business Company, allora sono i paradisi fiscali. Oggi però bisogna intenderci, come dicevo, sul concetto di paradiso fiscale. Paradiso fiscale Andorra, paradiso fiscale Portogallo, paradiso fiscale Malta. Dipende dall'utilizzo che uh, hai intenzione di fare di, di, de, de, de, del paradiso fiscale. E soprattutto devi sapere che esiste poi anche una grande tripartizione di, uh, dal mio punto di vista: di paradiso fiscale, cioè paradiso fiscale sempre per l'utilizzo che ne devo fare. Ho bisogno di un paradiso fiscale societario, ho bisogno di un paradiso fiscale bancario, ho bisogno di un paradiso fiscale giudiziario. Questa e la grande ripartizione, ok? Quindi ci sono i paradisi fiscali societari che sono tendenzialmente quelli dove è estremamente semplice costituire una società che posso utilizzare per mille scopi, quindi in, in, in strategie di pianificazione fiscale più o meno aggressiva. Vai a Madeira ti offrono una società dai 5 ai 7 mila euro ti danno una società con tanto di dipendenti, segreteria, fax una volta c'era il fax, adesso non te lo vendono più però insomma il pacchetto è fatto e finito vai, ti compri la società e questo è il parito fiscale societario chiaramente per Antonomasia. Abbiamo i paradisi fiscali bancari, che sono quelli che evidentemente danno un elevato grado di protezione nella costituzione dello spostamento dei, dei capitali. Quindi, se apre un conto corrente, non lo sa nessuno, o quasi. Se devo proteggere un determinato tipo di, di, uh, di patrimonio o di capitale, mi riferirò a quel paradiso o comunque. Come dire, il paradiso fiscale e il bancario per esempio sono le Seychelles per l'apertura di.. Uh, scusate, sono le Cayman per la costituzione di fondi di, di investimento. Quindi come dire ci sono anche paradisi fiscali che possono essere utilizzati legalmente perché un fondo comune, un fondo di investimento, tendenzialmente un fondo offshore di investimento può scegliere se avere sede a Singapore piuttosto che uh, alle Cayman ed è perfettamente legale, perfettamente trasparente. Però quello è un paradiso bancario perché ha un certo livello di segretezza, ha un certo uh, livello. Um, di anche un certo vantaggio, uh, come dire, dal punto di vista finanziario e, e fiscale nell'utilizzazione di uh, conti correnti all'interno di quella giurisdizione. Dopodiché esistono i, i, i paradisi giudiziari, il paradiso giudiziario è dove. Eh, dove vado a nascondermi, dove una determinata tipologia di reati praticamente non esiste, non è prevista proprio da quella giurisdizione, cioè per esempio non esiste il reato di evasione fiscale e quindi quello è evidentemente un luogo dove andrò tendenzialmente, insomma se apro una società o se vado a mettere in piedi una giostra in un, paese, in un paradiso fiscale giudiziario tendenzialmente non lo farò per ragioni proprio come dire eh, punitissime evidentemente però ecco è un altro utilizzo se non altro all'interno della classifica della casistica di paradisi fiscali eh, è sicuramente una sottocategoria ok di paradisi fiscali e ehm, in realtà di tutto quello che è flag strategy, quindi eh, che cosa fare nel mondo e perché da un punto di vista fiscale e finanziario alla luce della propria situazione personale, della propria volontà e del proprio business, ne parliamo nel, nel corso di flag strategy è il primo corso sull'applicazione sulla, sull dei principi della fiscalità internazionale ai business, anche medi, anche piccoli quindi ti rimando al link in descrizione, eh, noi ci rivediamo al prossimo corso Ciao, sono Luca Taglielatela e sono il primo tributarista internazionale ad aver introdotto in Italia i principi della Flex Strategy. La Flex Strategy è una strategia di pianificazione fiscale che parte da un principio, da un assunto piuttosto banale, cioè sfrutta i vantaggi della globalizzazione per azzerare le tasse. Banale perché è alla portata di tutti, banale perché basta davvero allungare la mano, il braccio al di là del confine. Italiano per trovare tutta una serie di strumenti che possono non solo portare la tassazione del tuo business ma anche del tuo gruppo fino addirittura allo 0% ma anche proteggere il tuo patrimonio e regalarti vantaggi finanziari oltre che fiscali che non avresti mai immaginato. Se vuoi saperne di più iscriviti al mio webinar gratuito che trovi nel, nel link in descrizione qui sotto ti porterò tramite un webinar della durata di circa 40 minuti all'interno dei contenuti di flag strategy il primo corso dove ho concentrato tutta la mia esperienza e tutti i contenuti raccolti in, in questi ultimi 15 anni di, di attività ti porterò lungo questo viaggio e ti farò capire esattamente che cosa può fare la flag strategy per te e quali sono i pilastri da applicare immediatamente in quale sequenza temporale per raggiungere il massimo del risparmio fiscale e il massimo della protezione personale, patrimoniale e finanziaria. Noi ci rivediamo nel webinar gratuito. A presto.